Faccia bene a tutti voi e bentrovati di nuovo insieme. Dopo il mese di maggio, dedicato a Maria, ci siamo ritrovati a pregare la tredicina con i sermoni di Sant'Antonio. Per concludere questo ciclo, adesso parleremo un po' del Sacro Cuore e della sua spiritualità della sua devozione. E partiamo subito con un po' di storia, una storia sintetizzata ma ricca che parte proprio dalla Bibbia e facciamo qualche nostra considerazione su questa devozione a Sago Cuore. Le radici profonde della devozione si possono rintracciare già nell'Antico Testamento, là dove si parla delle viscere misericordiose di Dio, dove si parla di cuore. Nel significato semitico il cuore rappresenta il luogo della volontà e delle scelte fondamentali della persona. <coughs> Quindi il suo sagrario più intimo è non soltanto il luogo dei sentimenti e degli affetti. Nel Nuovo Testamento, invece, c'è tutta una serie di simboli che si riferiscono al cuore di Gesù, come ad esempio l'acqua e il sangue, ma soprattutto il cuore trafitto cioè il corpo di lancia che soltanto Romano Longino ha sferato Gesù in croce, aprendo quel cuore che ha tanto amato gli uomini. La Chiesa ci insegna che la radice della devozione e della spiritualità del Salvo Cuore la troviamo proprio nel Vangelo di Giovanni nella scena della Crocifissione. Abbiamo un po' detto in maniera molto larga il suo significato, dove potrebbe nascere questa devozione. Nei prossimi giorni approfondiremo questa spiritualità, vedremo anche il perché dei nuovi di figli di venerdì. Da cosa nasce, da cosa si sviluppa e quale sia il suo significato di quell'epoca, quanto è nato, quando si è sviluppata questa devozione. Intanto vi auguro una buona serata, Dicca